Eh. Mm. Ti preparo io? Sì, grazie. Non può vedere le mani tue. Le mani mie, guarda, le mani del contadino. Perché tagli le più. radici? Io ho buone. Perché sono troppo lunghe. Eh ma mentre faccio il trapianto non serve che siano più radici possibile. No. No. Perlomeno io la penso così, poi dopo. dopo. Ok. Pronti? Adesso togliamo. Sì, sì, sì. Prendo le forbici, se sennò... no Facciamo la barba, lui, eh, prima, facciamo vedi? la barba vedi? ai porri. Se no si piegano quando le ficchi giù e non vanno. bene. Va bene. Sei no, sicura no, non ne vuoi più? Parte. No, va bene così, grazie. Basta. Sì, era qui. Perfetto. La, a prendere vedi. Sì, no, adesso li no, piantare subito. Pianto Immediatamente. Andiamo a piantare. Andiamo a piantare. Andiamo a piantarli. Ecco.